dal 1 luglio 2022 e il pagamento del fondo perduto attività chiuse nessun ritardo ma oltre 3.000 crediti sospesi per incongruenze si passa poi al lavoro nero nel decreto pnrr arriva il portale nazionale di contrasto al sommerso e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il super bonus e sisma bonus nel dl pnrr 2 potenziamento dei controlli e della governance dell'enea e eh, infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it. Dal 30 giugno 2022, doppia multa per chi rifiuta carte e bancomat. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Al via, il 30 giugno 2022, le sanzioni POS, parte la doppia multa per chi rifiuta pagamenti con carte e bancomat. Le novità trovano spazio nel decreto per l'attuazione del PNRR approvato dal consiglio dei ministri il 13 aprile 2022 al via quindi dal prossimo 30 giugno le sanzioni post per chi rifiuta i pagamenti con carte e bancomat. la novità è parte delle misure previste dal decreto per l'attuazione del pnrr approvato in consiglio dei ministri il 13 aprile 2022 che anticipa l'entrata in vigore della doppia multa per i commercianti e professionisti entrerà quindi in vigore sei mesi prima la norma prevista dall'articolo 19 ter della legge di conversione del decreto PNRR n. 152 del 2021, la cui decorrenza era fissata alla data del 1 gennaio 2022. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti composti è composta da due voci. Una multa dall'importo fisso pari a 30 euro alla quale si affiancherà la somma aggiuntiva del 4% calcolata in base al valore della transazione. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e continuiamo con un altro tema all'interno dello stesso decreto. Fattura elettronica per i forfettari obbligo al via dal 1 luglio 2022, l'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sulla fattura elettronica per i forfettari con l'obbligo a partire dal 1 luglio 2022 per le partite IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. La novità è parte degli interventi contro l'evasione fiscale previsti appunto nel decreto sul PNRR approvato in Consiglio dei Ministri ieri. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell'anno. Passiamo poi al pagamento del fondo perduto, attività chiuse, nessun ritardo, ma oltre... 3.000 accrediti sospesi per incongruenze. L'articolo è di Rosi Delia sul pagamento del fondo perduto con le attività chiuse. È bloccato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura nessun ritardo per gli accrediti a discoteche, sale da ballo e night club che hanno richiesto i sostegni oltre 3.000 domande però sono state sospese per gli errori sul Libano o per mancanza di requisiti l'istanza in autotutela è l'unica via da seguire anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo continuiamo sul tema del lavoro in particolare il lavoro nero nel decreto PNRR arriva il portale nazionale di contrasto al sommerso fa il punto Francesco Rodorigo nasce il portale nazionale di contrasto al lavoro nero la novità è contenuta nel decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri ieri, come illustrato dal Ministro del Lavoro, grazie a questo strumento le attività di vigilanza di Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL Guardia di Finanza e Carabinieri confluiranno in un unico portale. E poi l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il super bonus e il sisma bonus. nel DLPNRR2, potenziamento dei controlli e della governance dell'Enea sul Superbonus e Sisma bonus. Il decreto PNRR2 potenzia i controlli sull'efficientamento energetico nella bozza del testo precedente all'approvazione del governo. Viene potenziata anche la governance dell'Enea, si attende il testo ufficiale per la conferma di eh, tali azioni. E infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sull'energia, luce e gas, cambia il sistema di calcolo delle bollette, risparmi possibili fino al 40% di Diana Cavalcoli, e poi i numeri del giorno: 30% bombardieri. Will tassa del 30% sugli extra profitti per ridurre il cuneo fiscale. E 70.000 i redditi: solo il 4% oltre i 70.000 euro. E in 10 milioni non pagano l'IRPEF. Ci sono poi nuove notizie sull'energia che riguardano l'accordo con l'Egitto. E l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che si intitola Turismo, prove di ripresa, boom di partenze per Pasqua, la corsa di Roma, Venezia e Capri, l'articolo è di Claudia Volta e eh, appunto fornisce uno spaccato di quelle che sono le previsioni delle vacanze nel periodo pasquale che sono un test importante per poi quello che accadrà per la prossima estate, in particolare con le attività